Formula 1 Test Ungaror in 2017, le linee up dei piloti ma tutta l'attesa è per Kubica. Archiviato anche il Gran Premio di Ungheria che ha visto il dominio delle Ferrari con Vettel che ha vinto la gara davanti a Raikkonen. Il prossimo 1 e 2 agosto le vetture di Formula 1 torneranno a calcare l'asfalto maggiaro per la seconda tornata di test in Season permessi dal regolamento, che si disputeranno dalle ore 900 alle 1700 circa. Prenderanno parte alla sessione tutte e dieci le scuderie della griglia di partenza anche se con linee app completamente rivisitate che, a tempo debito, regaleranno notevoli spunti di discussione. L'assenza dei big in pista è giustificata dalle predisposizioni del regolamento, che obbliga ogni scuderia a schierare in almeno due delle quattro giornate complessive di prove i rookie e non i piloti ufficiali. Anche se l'attenzione, nemmeno farlo apposta, sarà tutta riservata alla Mercedes e alla Ferrari, la Renault sarà pronta a rubare la scena alle contendenti per il titolo mondiale. Se le frecce d'argento hanno deciso di dare una bella opportunità a George Sell, impegnato nella serie GP3 e membro del programma riservato ai giovani, il cavallino rampante farà scendere in pista martedì Charles Leclerc che probabilmente affiancherà Raikkonen. La scuderia di Enstone ha deciso di schierare per il 2 agosto Robert Kubica che tornerà a prendere parte a una prova di Formula 1 sei anni e mezzo dopo il test invernale di Valencia, precedente al rovinoso incidente avvenuto al rally ronde di Andorra. Per il polacco sarà sicuramente un momento che non dimenticherà tanto presto, oltre ad avere l'opportunità di tornare a confrontarsi coi suoi ex colleghi, Kubica salirà su una monoposto equipaggiata da Power Unit Ibrida per la prima volta in carriera. Test Ungarorim 2017. Le linee up. Team 01 08 1702 08 17 Mercedes, George Russell, George Russell, Ferrari, Charles Leclerc, Kimi Raikkonen, Red Bull, Pierre Gasly, Pierre Gasly. Force India Nikita Mazzepin, Luca Sauer Nikita Mazzepin, Luca Sauer non Nicolà Latifi Robert Kubica McLaren Stoffel van Landon Oris Williams Felipe Massa Luca Ghiotto a Santino Ferrucci Santino Ferrucci Toro Rosso Sengalael. Sauber Gustav Maliano Buaru Matsushita.